Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di settembre 2022. Ad aprire le danze c'è una doppia scadenza del 16 settembre, quella del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con la terza o la quarta rata per le partite IVA, e gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e IMSS. L'appuntamento che apre la seconda parte del mese riguarda i titolari di partita IVA che hanno optato per la ratizzazione di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive. Nello stesso giorno c'è anche l'appuntamento con il fisco dei sostituti d'imposta che riguarda il versamento IVA del mese di competenza agosto 2022 per i contribuenti che liquidano l'IVA mensilmente. Il versamento IRPEF delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta su redditi di lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese di agosto, comprese addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. A seguire il 26 settembre devono essere inviati gli elenchi riepilogativi Intrastat Rispetto alla data canonica è prevista una mini-proroga dato che il 25 cade di domenica. Devono provvedere all'adempimento i contribuenti intracomunitari che hanno effettuato operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE nel mese di agosto, ovvero i soggetti con obbligo mensile. Il 30 settembre si concentrano gran parte delle scadenze del mese. In tale data è prevista la scadenza per l'invio del modello 730, il dichiarativo, per comunicare i redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Nello stesso giorno è stabilita la scadenza per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno, dopo lo spostamento previsto dal decreto semplificazioni. Entro la stessa data scade anche la trasmissione delle spese sanitarie relative alla dichiarazione dei redditi precompilata. L'appuntamento riguarda i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2022 come stabilito dalla proroga prevista dal decreto ministeriale del 28 luglio scorso. Il termine del 30 settembre riguarda infine anche il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre del 2022. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di settembre 2022